Sono Laura Antichi, vi voglio presentare WeSchool, naturalmente bisogna registrarsi e dopo che si è fatto questo fare il login. Eh, le caratteristiche di WeSchool è che è una piattaforma per le classi, si creano le classi virtuali creando i gruppi. È in italiano, è gratuita per i docenti che ne fanno richiesta, la scuola può aderire con un abbonamento di licenza. È fruibile via web e mobile, si possono integrare una varietà incredibile di documenti e applicazioni per gestire la didattica. Una menzione va fatta per le eh, 7000 lezioni di OIL Project che sono a disposizione ma si possono integrare pagine web, upload file, scrivere un testo, fare un disegno, inserire video YouTube, Vimeo, inserire immagini, documenti Dropbox, eh, Google eh, Drive, OneDrive, eh, eseguire eh, fare preparare i test Google Maps ho il project come ho detto, le presentazioni, il documento e il foglio eh, di, eh, di calcolo. Possono essere invitati studenti e docenti con tutor tramite link o mail. Si può comunicare, dare supporto, mandare notifiche attraverso la wall. Adatta per la didattica FLIP ed EAS perché permette la partecipazione attiva, l'integrazione, la visione, la fruizione, la connessione, dei contenuti e di monitorare gli interventi degli studenti sono possibili attività trasversali pluridisciplinari se entrano nel gruppo altri docenti o tutor quando si entra eh, si può trovare un tutorial guida di benvenuto per le prime operazioni da compiere vi propongo una breve esplorazione eh, vi dicevo che vi dovete registrare e poi fare login faccio login perché sono già registrata login e eh, vedete sono già eh, sono entrata e eh, mi trovo eh, tre sezioni wall board e, e test nella parte, dalla parte sinistra posso mostrare tutti i miei gruppi che vedete sono questi e posso creare un nuovo gruppo. Per prima cosa voglio farvi vedere come si crea un nuovo gruppo, si clicca su nuovo gruppo, si mette il nome del gruppo, esempio voglio creare un gruppo per la classe quinta la materia, scelgo la disciplina, metto filosofia, vado avanti, mi chiede di scegliere un file di uh, copertina, scegli file, metterò un, uh, un file preso dal mio uh, pc, apri, mi carica il file, come vedete, che deve non superare i 50 megabyte, vado avanti, ok, mi, dà il, eh, mi ha creato il nuovo gruppo e mi dà il link che posso eh, inviare per mail eh, al, agli studenti e un codice. Il, eh, vado al gruppo, Posso copiare, posso anche per una, eh, cambiare e salvare. Vado al gruppo, scrivo il primo post nella wall del gruppo, che è la parte che, della comunicazione, degli avvisi che eh, mando al gruppo. Posso dire benvenuti. Ok. E eh, potrei anche allegare un file, eh, intanto... Eh, scrivo eh, clicco su pubblica e vedete che il post è stato mm, messo dentro la wall vado in quindi la wall è il luogo della comunicazione vado nella board vedete che non ci sono board eh, pubblicate nel, posso uh, pubblicare tutte le uh, board che eh, mi sono necessarie per, uh, ad esempio, argomento. Voglio pubblicare eh, la classe era di filosofia, quindi eh, pubblico una nuova board, il, metto il titolo della board, che in questo caso è un argomento di filosofia per la quinta, che è la fenomenologia. e eh, poi eh, salvo ok il titolo salvato correttamente aggiungo posso aggiungere a fenomenologia un contenuto ed ecco che mi si apre la finestra con i contenuti che posso uploadare rendere disponibili eh, per, um, per la classe e um, potrei mettere aggiungere una pagina web Potrei cercare o inserire direttamente il link, inserisco il link eh, direttamente a Wikipedia a Fenomenologia, eh, allega URL e come vedete il contenuto è stato aggiunto. Poi voglio aggiungere un altro contenuto, in questo caso aggiungerò un video YouTube sulla, sempre sulla Fenomenologia e uh, incollo l'indirizzo uh, um, quindi allega url ecco che mi è stato uh, quindi aggiunto l'altra risorsa che uh, era un video così posso continuare aggiungendo uh, tutte le risorse che ritengo possano essere utili per la classe poi pubblico quindi la board è stata eh, pubblicata ora voglio aggiungere un test eh, vedete che non ci sono esercizi clicco su nuovo test titolo dell'esercizio metterò ussero e poi aggiungi una domanda, come vedete la possibilità di scegliere tra un, uh, varie tipologie di domanda, vero o falso, risposta breve, risposta aperta, multipla, verba, video quiz, completa la frase, abbina le coppie, abbina le carte, eh, risposta con allegato. Sceglierò a scelta multipla, ecco. E la, quindi la domanda, eh, in questo caso, il, ce, eh, scriverò ad esempio l'analisi di Husserl degli atti, atti della coscienza, mette in luce due punti e um, quindi um, devo, uh, posso dare anche una descrizione e posso um, indicare le uh, varie risposte Possibili, quindi inserisco qui la, una risposta che la renderò poi la risposta giusta ecco mettiamo che la prima sia la risposta giusta eh, e scriverò intenzionalità la seconda risposta eh, eh, potrebbe essere interiorità, ma risulterà sbagliata, oh, non ho scritto, la eh, terza risposta potrebbe essere, la inserisco che è quella anch'essa sbagliata, auto e così eh, potrei aggiungere altre possibili risposte ma mi limito a questo e clicco su eh, salva ok? vedete che eh, ho scritto male, vabbè lo stesso tanto una prova che eh, mi dà la possibilità ora di eh, pubblicare pubblico se sicuro confermo confermo quindi l'esercizio è stato salvato e pubblicato ora se io avessi eh, degli studenti nella, mh, nel, nel gruppo potrei lanciare l'instant ossia eh, lanciare questo eh, test immediatamente potrei anche dare una scadenza posso dare una data di scadenza del test, mettiamo il 23 marzo ehm, e scelgo anche un orario, mettiamo alle 19. E, ehm, poi posso selezionare il, il, il pure dei destinatari se volesse destinarla ad alcuni, invece in questo caso l'assignazione la è di default, ehm, attribuita ehm, al gruppo, att all'intero gruppo, quindi ha eh, pure un valore eh, di inclusione. Ritornando mh, al, eh, sempre al settaggio del quiz, potevo anche scrivere il, qui un testo per la scadenza, la, il, ad esempio test, scade il potrei scrivere eh, 23 marzo, marzo 2017 alle ore, ore 19. Potrei anche associare, allegare dei uh, contenuti al testo, ad esempio un video YouTube a questa domanda e uh, potrei um, inserire il video che avevo uh, messo prima, ad esempio ne ho messo uno a caso, per la, così uh, gli studenti possono uh, consultare anche questo video. Sì. Ora al gruppo aggiungo gli utenti, avrei potuto farlo prima, io posso invitare un docente oppure invitare lo studente lascio il link di invito pubblico se uh, mando il eh, per, se per caso decido di utilizzare eh, con la copia l'indirizzo di invito eh, che mi è stato eh, proposto e vedrò qui crescere il numero della, eh, della, del gruppo una volta che eh, poi ad esempio, invita un docente, no? inserisco le mail dei docenti da invitare e inviterò. Ok, invita uno studente con lo stesso procedimento, inserisco qui eh, le mail e invita. Oppure, mando ai, mh, questo link che avevo copiato agli studenti o ai docenti perché si loghino. Okay. Buonasera.